x 0 et islandese, ien o con accento circonflesso dollaro h di grado. DI et islandese x il. o con accento circonflesso dollaro h di grado t. d e islandese x a con diresi di, di L o e 8th apostrofo x. Negazione a con dieresi et islandese x a con et islandese l1 barra 4 ta o barrata con dieresi a con e p, o barrata it a con dieresi micro. O barrata e lunga punto interrogativo 20. 0 grado ien l o barrata barra verticale et islandese barra rovesciata e a con barra rovesciata u con dieresi 1 barra 2 yen u con o o negazione et islandese apostrofo e 8 tau condieresi con et islandese x oe o con tilde x p a 9 chiocciola i 0 grado apostrofo barra rovesciata l a con dieresi barra rovesciata f a con dieresi punto punto punto negazione di barra verticale a con dieresi. O barrata di icon con accento acuto minore di U con dieresi apostrofo ti A con, con accento acuto etislandese 0 la dollaro e U con dieresi x tx grado ti barra verticale A con P grosso punto e con con accento acuto minore di 0 a con di eresi negazione a 8 di dollaro 0 et islandese barra rovesciata o con dieresi barra rovesciata negazione o e a con dieresi barra verticale o barrata 0 grado yen l negazione a con di eresi o con tilde u con accento circonflessa con condieresi u con, con accento grave o con accento circonflesso 0 lx minore di punto Grado et islandese. A con diere hai lunga x con, con accento acuto. Et islandese x et islandese. RS Euro Euro. O barrata di et islandese x td. x barra rovesciata grado et islandese. It moerno con o barrata et islandese. Euro o barrata con diere zixa o con diere zichiocciola. O il grado T con dieresi con accento acuto. A x o e at barra verticale et islandese. X0 et islandese negazione T negazione T-islandese P. Et islandese L a condieresi o barrata et islandese T et islandese a e negazione a condieresi a condieresi. Dollaro dollaro et islandese pi i barra rovesciata L et islandese. T o e condieresi et islandese virgola di u condieresi h xpa. 4 it. O barrata a con diieresi x 0 a condieresi a. È a condieresi barra verticale T ad. A di a barra rovesciata di x-barra verticale i o e o a condieresi a. Icon con accento acuto 0 grado barra rovesciata u con dieresi barra rovesciata t a con dieresi 2003 dmbc di 0 l a con dieresi p grosso punto e icon con accento acuto minore di barra rovesciata u con con accento grave a con dieresi. Barra rovesciata u con dieresi P o con accento circonflesso 25 di it islandese o barrata 10 barra verticale torn chiocciola chiocciola Y con accento acuto o con dieresi T o barrata TI lunga o con accento circonflesso A con dieresi A con dieresi IENIX A con con accento acuto IEPI, 4T barra verticale A. A con di U con di 0 a con di eresi. Tolineatura punto esclamativo. U a con, con accento acuto x. O barrata x di I con, con accento acuto u con di eres 1 barra 2 o barrata o con accento circonflesso chiocciola sbsh o barrata 8 attorno di I con, con accento acuto dollaro di grado u con di eres o barrata x a con di resi e et islandese o e a con di resi a con di resi a con di resi a. O barrata di grado U con dieresi o barrata con dieresi e barra verticale o con accento circonflesso LY con accento acuto TT barra verticale A. E la con dieresi A. A con accento acuto a con dieresi di grado T A con dieresi E chiocciola ed islandese virgola XP. Di DTX a con dieresi barra rovesciata et islandese. Barra verticale o con accento circonflesso a con dieresi ipo con accento circonflesso F et islandese TN con tilde X barra verticale A et islandese TU con dieresi 8. A con dieresi di Icon con accento acuto U con dieresi, O con accento circonflesso con dieresi Y con accento acuto barra rovesciata et islandese TN con tilde X barra verticale AX8 e u et islandese A con dieresi X di icon con accento acuto e a et islandese X o con accento circonflesso A con dieresi micro T con accento circonflesso A con dieresi A con dieresi. 8 e i, o n con tilde y uguale u con dieresi barra rovesciata l chiocciola h o barrata barra rovesciata u con con accento grave o con accento circonflesso, o con accento circonflesso e. Barra rovesciata l a con dieresi u con dieresi. AY con accento acuto T o con accento circonflesso T o barrata micro T o E p t x f d. It barra rovesciata o barrata o con accento circonflesso x t x 0 barra verticale da, U con ghiere si 1 a torni t barra verticale a. Yen barra rovesciata o barrata chiocciola PXA con dieresi o barrata fd. To con accento circonflesso LO barrata I barra verticale o con accento circonflesso con dieresi Y con accento acuto 0 T barra verticale A. A con dieresi X0 idl euro 0AP barra rovesciata Y con accento acuto P, un apostrofo D. Yen barra rovesciata o barrata di di barra rovesciata 8a con con accento acuto e islandese di grado x0 a con di a con Tvni 0 grado t o barrata a barra verticale negazione a e islandese x minore di barra verticale a con con accento acuto di. Laia in barra rovesciata o barrata et islandese a condieresi tia con con accento acuto a con, con accento acuto a condieresi.4 a pa. O barrata et islandese p2 et islandese 0 barra rovesciata a o barrata et islandese. A con con accento acuto chiocciola, chiocciola. ITA con dieresi et islandese a con dieresi yen o et islandese HTA con dieresi dollaro tx o con dieresi. Tien U con dieresi U con dieresi barra verticale e euro barra rovesciata virgola di 1 barra 4 barra rovesciata o barrata et islandese o et islandese et islandese u con dieresi a con con accento acuto Y con accento acuto A con con accento acuto di zero. O barrata in negazione a condieresi a condieresi. U condieresi tia. Xaio barrata u con condieresi a con con accento acuto t di a con con accento acuto i grado a t o barrata dollaro apostrofo. N con tilde H ed islandese barra rovesciata IO con accento circonflesso T per cento H9 apostrofo A con di 0 euro ta 8, O barra o con accento circonflesso e KBS. XXXX.